Salve da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra. Ho ricevuto una mail da Google riepilogativa del 2021, sostiene che il video più visto è sull'antenna Moxon. Va bene nel 2022 io e l'ingegnere Kbaschi ricostruiremo la Moxon monobanda per i 40 metri 73.